Ok, è vero, è Cosa? È vero, è vero. È vero, è che È Black, West. Altima, altima, altima, altima, altima, altima, altima, cosa c'è che cosa c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che ma è tutto... Windows è consolidato. È tutto. Windows è un dito. E questo? Cosa devo dire? A voi tutto. Questo Questo è il questo è Questo è... goof. No, è qualcosa è un po' e io vado qui a Fortnite non c'è il noce ma è qui io voglio vuoi che hai fatto il controllo ecco di è mio Perché è il mio perché è mio perché, perché è un mondo che è Non ho ah. Ma che significa per... testa per la risoluzione. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ma è da basta! questo è piccante non se si mista metto il tizio metto il tizio metto il il oltre a cercare guardiere C'è un po' di cap. C'è un po' di cap. C'è un Non mi saremmo... Che cazzo No, no, no! che... Ho fatto il di questo il chi può non è che non lo so? che non mi sta dando distruggerà il <susurra> Robust browser Possiamo essere questo. ok non questo. Possiamo questo. Possiamo questo. Possiamo essere questo. Possiamo essere questo. Parte. Io sono go. medico del via non mi sa Ok, ok, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ma vernaggioso! no ragazzi, direi mi stacco, mi, mi no ragazzi, mi un no, ragazzi, così mi stacco, mi stacco, mi stacco, mi stacco, mi stacco! si! eh si, eh si, eh si, si, mi freddo come? si si monta si si monta ed è ok ecco fa fa per il marvel Non è detto morale, non è detto morale. Lascia che dai là! No, se non potete no, no, no, eh, no, no, no, no, no, no, eh, no, no, no, no, no, è no, no, no, Ecco, no, no, zona. Non mi piace il Sono qua! Uh oh. Uh oh. Vediamo il cappè. Vediamo il cappè! Cazzo è Non c'è problema per il giro. L'epoca. Se tu mi matassi, ti sei un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 Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? no, Perché? Perché? Perché? che Perché? sto è vero perché tutte le volte me l'ho fatto l'ho E, e, e vi, Non riesco Non lo so, se è perso... devi prendere l'attacco Eh, no, no, eh... Perfetto, perfetto! Dai, Oh, io eh, eh. C'è un po' di roba! C'è un un un la parte 2 e finale quanto a me non voglio non no, ma sto su questo robotici vediamo che cos'è lo stesso crown ti stacco molto no è che se è uscito fine hai preso un altro coso Questa volta... Beccato! No, no, no, no, no! Mi ha No, non è il suo parfumato, ma di spese. Così, poi gli Ecco fatto. Dai, dai, bebe. Stella. Sì. No, ma cosa? Eh, passo. Ma cosa? Vai, mi ha detto, attacco la V. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Non posso arrivare. Non posso arrivare. Non posso arrivare. Non posso arrivare. Non posso arrivare. Non posso cosa c'è Cosa un Dude Walter was a little bit Okay, okay. Dite, vai con la no? Vai su, vai! Vai su! Oh, oh, oh! Oh, come oh, puoi! Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. Non se che di tutto!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 Non riesco a soffrire. Se che la lupola, se ne vedi tanto. 走走走走 عصاص ايه ايه 走走走走 power Cosa oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, cosa. oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, Non so, adesso apri. Io devo dire, perché non mi si apre? Dai dai dai dai dai!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 수료자포 나고스 스포달레코스 콘타바치니키요 솔로 코피네 파키노 100000유로 디 반고스 수마가타 코세피 바다 아이네 베투나 다바카로 에르테스 코사스 피란티 오세레 페라오 크리스 이제다타 델 울리테 레제니 Ecco, non mi sento. Non mi sento... Non Il le e sa che fa a toma gioga La poincota calda, la vera pica la spada. Oh oh oh, passiamo, passiamo, passiamo. Eh eh eh eh eh, benissimo, benissimo, benissimo, benissimo, benissimo. Quoi? Eh eh che andare che provi a stessa scelta con loro vorrei che vi è no no the no no no no no no no no no no no no no Sì, trova in forza basta! tu... mi fa... eh eh... così... così... così... sono. No, no, no. Io mi sto arrivando. Sì. Sì, direi, sì, direi, sì, direi, che bello! Che non mi stavano a vedere! Io ho attivato questo Mi ha detto che mi ha aiutato passato Quasi... Quasi... Quasi... Quasi... Quasi... It's not a hoodie! e questo è fatto il e io ho visto un crep, questo. è un crep, perché visto ho visto un crep, ho no ho Questo è si mette la un questo Non c'è il droghiere, c'è il droghiere, c'è il Non c'è a droghiere, c'è il droghiere, c'è drive più bello cosa è che devo stare no se si funziona se, mi fun se non, non funziona vi grido un oh, cazzo ecco ho fatto la parte la scarica. ecco lo.. Se mi schiaffe, io. Se mi schiaffe, io. Anche perché lo squai. Lo squai, arrivi. Vedi? Io credo che Ma vabbè, la mia. Io che non mi chiede ma... che Türkiye... che non mi c'è questo canale posso piangere ma non c'è più la non lo faccio questo computer con questo computer se mi funziona Non so. Non so. non no! No! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. quando ha cliccato lo dito Oh sei yok con la star quando viene la lava su non è tutto cosa se esplode non è forse non le facciamo nemmeno Non è una cosa che mi ha un Novak. Adesso come faccio? non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 No, la se mi mio WhatsApp è fu. Sì, so, vede. Eh? No, se mi vendo. Ecco la clip. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, è oh, oh, oh, oh, oh, oh, adesso non oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, non E questo pane? Perché è un panino? Eh, allora. no, no, perché no, non ero Tanti sperimenti No, posso più Cosa? ho occhile, sta da home Ma cosi? Ma tutto ti un panino? Non non so, <tossi> perché io ma io perché che ha io poi facciamo un no, no, ma ho lei, come... mi ecco, non si può Vado a non mi salvare? Mi ricordo trovato è L'ho salvato! Se si dimentica un po' di tempo, Mmm. Non si faccia da penso che non il corso che ho vinto. Ma no, se devo installare tu. Ok, installa... Installa. Perché non mi sta... Non mi sta... No, che fastidio. Installa, no. Installa, no. Questo è di casa adesso. Questo è io devo fare qualcosa adesso. Adesso io coperò le dita, ma non Non funziona. Forza un mix. Ah ma che stai Sì, sì, sì, sì, buongiorno Buongiorno Ma non mi io Anche con sono suo padre Che cosa sì, sì. sono? Sì Buongiorno Buongiorno Dai Dicemi Chi Zubino Cosa <risos> Chi perché sa un di Ahahahah Ma io non ce l'ho tanto Te lo so, diciamo Andiamo. Sì, si sì, sono, sono, sono, sono, sono. Sì, sono. sì, aspetta, sei... Sì, voglio, come se tu la voglia... voglio. Sì, C'è comunque di un'altra leggeri proprio di un'altra che non si è avanti vento. Cioè, si accorcia, si accorcia di un'altra si accorcia di si Eh, <ride> ecco, ecco spendi, non morire. Ti vago, bug. Ah, hai No! Sì, sì, sì, sì! Tensione, fai un po'! Fina! Fina! Fina! Fina! Fina! Fina! Fina! Fina! Fina! Fina! Fina! non Fina! Fina! Fina! Fina! Joe, that's it. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do Guarda dove festano. Tu mi stai male. Guarda. porta. Dai, io sono qui, io sono salato Basta, io sono rotto! Rotto! Eh, eh, eh, devo esco un attimo di Dove è la Questo, questo, scarica scalc, scalc, scalc, qua dopo. ma scalc, scalc, scalc, scalc, scalc, scalc, No ti voglio, ti voglio Anche te l'ho completato, magari Si comincia sempre da giù Nelle sede state così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 Articolo sopra sta. Giancarlo Non sempre calmo, io. se <ride> la <ride> cioè, cioè, so. quasi fatto. Ho quasi detto fatto. è Critico. <ride> <ride>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 e' non che eh? no, no, cane. Non così mi vede So E' sporottotto. Che Quindi Vediamo mi yeah. scusi. Oh, Poi signore, per i buoni scorti grandi, le chiedo di non Non di stai fermo! Sei matto? Sei malmaledetto, ho trovato il portacanto. Voi voglio tutto qua, subito, tutti, che facella la legge. Mi scusi, Cosa fa? Oh, che è simpatico queste cose ci allieteranno <sussurra> mentre giocheremo no no mister bella no cosa hai fatto no lorenzo che cosa hai fatto mister bella davvero non so cosa sia peggio se vedete lorenzo che si tira il coricero è tutto, è no no là, è spostato, non lo so cosa quello che voglio fare per la tua è un po' come la regina in è un po' come la regina in un po' come la regina in casa, è un in casa, è un po' in casa, è un po' in casa, la in casa, è in in in in in in in e devo cantare un po' più di un pilota, non lo abbiamo lasciato. Non abbiamo lasciato... Non abbiamo lasciato... Non abbiamo lasciato... Non Non abbiamo lasciato... Non abbiamo Non abbiamo lasciato... Non abbiamo lasciato... Non abbiamo lasciato... La mia vita è una vita che non è una vita di nessuno, ma la mia vita è una La mia di nessuno. La mia vita è una vita di nessuno. La mia di nessuno. La mia vita La mia vita è una vita E' abbiamo sentito che le è un grande il modo di con il mondo di non diretti, che sono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 per che il garantito? Ma basta che mi sono venuto a salvare, che si che la buca non mi ritornare Che cosa? <ride> Lo sei fatto in un punto giusto, grazie. Adesso cerchiamo di farci qualche kill Però sarebbe un lavoro ancora migliore Se tu per favore Ma che cosa mi stai portando? Basta Non so più dove metterli This was never an option Esatto perché ho preso le armi Dai dai che ce la possiamo fare Dove siamo? Fuori dalla zona Dai che ce la possiamo fare Non portarmi altre schifezze Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Hai bisogno di problemi? E se non riesco a trovarli... Li creo! C'è una maledetta sta qua! Vuole rovinarmi la giornata! Basta! Non rubarmi il cursore! Ecco, vedete, c'è un cursore... In realtà lo, il cursore è sotto lo schermo... Ma lei mi sta portando in giro il cursore... E mi sta buggando tutto... Cioè, quando me lo prende... Faccio fatica a girare il mouse... Questo è il problema più grande... Cioè, non credo che neanche questo sia il gioco più adatto, ragazzi... Perché... Ogni volta... Mi porta il cursore fuori nel secondo schermo <ride> e non riesco a sparare. Se continui così, non vedo. Ho trovato uno, ho trovato uno. Non oh, si è costruita la capanna. No, non posso. un affrontato? È colpa sua. Non potevo andare. Mi porta sempre nel secondo schermo. Fai schifo, fai. Vuoi portarmi qualcosa di utile? Invece di queste boiate? Sei riuscito a trovarlo! Il mio codice creatore ragazzi, Gabbio MGG! Evviva! Ragazzi dovete metterlo eh, mi raccomando Gabbio MGG così vinciamo easy! Ah, però adesso morirò a breve, me lo sento! Guarda, non posso Non posso giocare perché mi ruba sempre il mouse! Vabbè un cuore Spaventiamo adesso La spaventiamo Così ma se ne va mio, Ecco mio. Questo mi sembra decente Domblod Oh Eccoci qua Lei non sta perdendo Mi son calciato no. Cosa hai fatto? No Lorenzo Che cosa hai fatto? Mi serve notte, il miglior gatto del mondo Che cavolo Ragazzi no, no. Antivirus È la fine no. per te È inutile Che porti questo Eh Eh, eh. Oh, so. ah, la, la mia! Oh, Eric, ti faccio la sua espressione. La mia di assassino Una delle luci, alza i piedi. sono stato furioso perché... Silenzio. Lo so. Non si è è male Oh. Minecraft! Ti ricordavo un po' diverso! Creepycraft! Ma questi giochi me li trovo solo io ragazzi! Ok, tra gli obiettivi c'è tra l'altro Trova un quadrato! Difficile in Minecraft! Molto difficile! Comunque questo è Creepycraft! Java Rocket! No, no, no, no, no, mi sto scagazzando livello 100! Ah! Senti, ti prego senti di ti... ah, guardatelo lì no no no no no ok ok me ne vado me ne vado corro me ne vado lascio <sussurra> No Hanno lasciato dei regalini Hanno lasciato No Tutto sì. Sì. Mi gioco mi ridotto oh, Il villaggio sta venendo attaccato Sta venendo attaccato Oh no Oh no Stiamo molto molto molto attenti ragazzi Non vorrei che ci fossero ancora quei Cos'è quello? No c'è una roba stranissima qua Ok ok ok Questa, questa è la casa dei, dei tizi che possono guarirmi Lui forse ha qualcosa Lui forse ha qualcosa per fortuna sei sopravvissuto! No! No! Guariscimi! Guariscimi! No, no. Sì! Grazie! Mi hanno guarito! Mi ho tirato. Grazie, bambino! Grazie, mi ha tolto la piaga! Mi hanno tolto la piaga, che sedere! Pensavo volesse uccidermi, ho preso un colpo ho visto. Pensavo fosse un baby zombie! Mi hanno guarito! Grazie! Aspetta, ti libero subito! La libero subito signore La libero subito Dobbiamo guarire gli altri dai C'è qualcun altro messo nei casini Controlliamo Eccola qua Ha liquido purificato Ne ha craftato uno Con questo possiamo guarire gli zombie villagers E i mob maledetti Quindi se li troviamo Possiamo guarirli Ma no signora guardia Signora guardia La libero io signora guardia Venga fuori Venga fuori Aspetta No Signora guardia Signora guardia Vuole attaccarmi, vuole attaccarmi ragazzi Sì, perché siamo nemici No, mi è scesa la reputazione con loro Perché non gli ho difeso il villaggio Dall'invasione dei zombie Ce l'hanno su con me, ma io che potevo fare Oh no, oh no, questo è diventato Uno zombie villager, aspetta Ti do la pozione Beh, Funziona, perfetto Tra un po' tornerà normale, meno male Ok, ok, sto facendo del bene Voglio recuperare la reputazione, santo cielo Perché c'è questo rumore Il re dov'è? Il re è morto? Non so dove sia il re Cioè guardate il re non c'è più Il re è sparito Ah questa cesta non l'avevo vista comunque Aspettate che vediamo se riesco L'armatura L'armatura Cosa no, fa? No, no. Vado a guardare la